ehi hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovissimo money glitch un nuovo glitch dei soldi da fare da soli che è anche abbastanza easy secondo me ragazzi eh? lo potete fare in una sessione solo in inviti questo non è un requisito però se vi va lo potete fare in una sessione solo in inviti avete bisogno di un bunker un centro operativo all'interno del centro operativo ci deve stare l'auto che volete duplicare quindi significa che all'interno del centro operativo non dovrete avere l'officina ma il deposito veicoli personali premetto che con questo glitch ragazzi non serve targa personalizzata quindi non dovete preoccuparvi se avete o non avete la targa personalizzata quindi detto tutto fatta la premessa ragazzi prendete l'auto che volete duplicare che avete all'interno del centro operativo mobile e la mettete lì dove l'ho messa io potete anche lasciarla sulla piazzola la mia è una cosa così io l'ho presa l'ho messa lì perché mi andavano di metterla lì non è perché se sta lì riesce il glitch insomma ragazzi una volta che avete lasciato l'auto lì l'unica cosa che dovete fare è uscire dal bunker avete visto che io sono diventato ceo ragazzi quindi una volta uscite usciti dal bunker l'unica cosa che dovete fare è chiamare un buzzard allora ragazzi potete spostarvi in un milione di modi un milione no solamente due o tre e comunque dicevo c'è il teletrasporto c'è il colpo di lestere però il teletrasporto magari può anche delle volte non funzionare se magari quello che vi state unendo eh, alla vostra stessa modalità di puntamento vincura vi e tutte cazzate varie quindi vedete voi eh, potete anche usare il colpo e avvicinarvi diciamo al vostro night club perché è qui dove staremo andando ragazzi una volta eh, che abbiamo fatto il tutto Arriviamo al night club, entriamo dalla porta del night club, ragazzi. Ve lo specifico perché almeno così ci capiamo meglio. Quindi una volta che sarete dentro il vostro night club, l'unica cosa che dovete fare, ragazzi, è dirigervi al banco del bar per comprare una birra, anche una, due birre bastano, non servono miliardi di birre perché andremo a fare un bug, ragazzi, che ci consentirà di duplicare. Quindi andiamo al bancone del bar, se non le avete le comprate, io ce le avevo però per farvi vedere come funziona, e comprate una birra, vi verrà appoggiata sul bancone, dopodiché scompare e va nell'inventario, quindi ve la ritroverete nell'inventario, ragazzi. A questo punto vi dirigete al piano superiore del vostro night, ragazzi, perché è lì che eh, andremo a fare il bug, l'inizio del bug, quindi andremo a dirigerci nuovamente al bar ragazzuoli e in questo caso andremo a ordinare una bottiglia di champagne, ma ve lo dico prima mentre state ordinando la bottiglia di champagne che premete mentre premete la freccia destra anzi facciamo così premiamo freccia destra subito il tasto option e andiamo in criminal enterprise starter pack come sto facendo io dopodiché torneremo indietro e ci troveremo il menu del bar aperto io qui posso comprare solo questa le ho, fatto, ho provato con questa non so se funziona con le altre mentre richiediamo la bottiglia abbiamo, apriamo il menu del pad andiamo in inventario e andiamo a bere una birra dobbiamo tenere premuto X ragazzi tenetelo premuto mi raccomando dopodiché eh, vi consentirà di allontanarvi io qui ho bevuto un'altra birra eh, perché stavo tenendo premuto X ragazzi però non serve basta una e quando vi siete allontanati dal bancone del bar prendete e chiudete il menu interazione fate attenzione a non pigiare X per andare più veloce perché altrimenti toglierete il bug vedete cioè, eh, la bottiglia di champagne ce l'abbiamo incastrata nel braccio è quello che ci permetterà di fare il glitch ragazzi che ci permetterà di duplicare sì, questa bottiglia idiota di champagne incastrata nel nostro braccio ci permetterà di duplicare quindi andremo nell'entrata del night club si può fare solo qui ragazzi che io sappia perché mi sembra che con le animazioni scompare la bottiglia quindi salirete in auto pigiando triangolo e accelererete dovete fare solo questo quindi nell'entrata del night club ragazzi dovrete avere una lgrh 8 da mettere ogni volta nell'entrata del night club e vi spiegherò come fare adesso in maniera semplice quindi io qui adesso eh, anche voi dovrete prendere e ritornare al bunker non so in che modo lo farete io ve lo sto facendo vedere a video sto usando il buzzard però voi usate ciò che volete ovviamente non usate un veicolo personale ragazzi mi raccomando una volta che saremo giunti al bunker che saremo tornati al bunker ragazzi l'unico passaggio che dobbiamo fare è salvare il veicolo quindi a questo punto io entro nel bunker e eh, se tutto sarà andato bene se non avremo fatto cazzate ragazzi troverete la, la vostra auto quella che volete duplicare nella piazzola il gioco ci metterà un po per caricare perché comunque eh, siete buggati quindi ci metterà un tantino ma non preoccupatevi insomma come vedete l'auto è qui ragazzi allora questa auto al momento non ha targa perché io non ce l'avevo messa eh, però comunque se avessi avuto una targa all'attimo in cui io sarei salito sull'auto la targa sarebbe cambiata però prima di mettere l'auto dentro al com ragazzi mi raccomando fate questo passaggio che sto facendo io cioè entrate a piedi nel com come vedete nel com non c'è nulla ragazzi eh? entrate a piedi nel com io esco di qua per comodità e soprattutto perché è di caricamenti un po più corti ragazzi poi voi uscite dove pare però di solito se in carta se uscite dall'altra parte quindi usciamo dal com riprendiamo il veicolo e siamo pronti a salvare il veicolo ragazzi adesso come andremo verso il com, ci dirà che il nostro centro operativo mobile è pieno perché c'è l'auto originale di questa qui che automaticamente quando noi andremo a fare x per accettare per cambiare il veicolo insomma che andremo ad entrare andrà nell'entrata del night club ragazzi per questo vi ho detto che ogni volta dovrete avere nell'entrata del night club una lgrh8 per ricominciare il glitch dovete fare questo passaggio ragazzi rimettete l'auto fuori e ricominciate il glitch invece se non avete le auto dentro a un garage ragazzi cioè se ce le avete fate questo passaggio quindi una volta che eh, state ricominciando il glitch io vi faccio vedere come se io avessi le auto ok ragazzi quindi facciamo conto che io sto ricominciando il glitch mi teletrasporto sposto una lgrh8 la metto nel diciamo deposito del uh, nightclub ok Metto. ho detto night club si sì. raga non sa so, so che cazzo sta so di comunque sia facciamo conto che io ragazzi adesso prendo non so un asciotaro qui e la metto nel deposito del night club non ce la metto perché non ce la metto allora vi dico semplicemente una cosa il discorso delle auto nel night club eh, purtroppo eh, vi comporta sempre uno spostamento in più perché che cosa succede il momento in cui voi uscite da un garage per andare a portare l'auto nel nightclub e avete il come cazzo si chiama ragazzi avete il il veicolo fuori che avete lasciato fuori automaticamente l'auto che avete lasciato fuori nel bunker scompare quindi se tirerete fuori un veicolo da qualunque altro garage il veicolo che avete lasciato nel bunker scomparirà e potrete anche continuare il glitch ma non lo ritroverete come vedete mi dice che l'entrata del night è piena ma io non andrò a sostituire ragazzi perché lascerò l'auto qui e vi farò vedere che l'auto si è duplicata che l'auto che stava dentro il centro operativo mobile è venuta a finire qui nel night club, ragazzi penso di aver detto tutto ragazzi vi ricordo la descrizione vi ricordo il contest road to 15k aiutatemi ad arrivare a 15k ragazzi che ci saranno dei premi molto ricchi e vi ricordo tutti i canali del team glitch, iscrivetevi, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao belli